Secondo me, oltre al discorso pratico, a quella mobilitazione cognitiva de, per risolvere i problemi concreti, dovremmo anche iniziare un dibattito sulle idee, un dibattito che ci dica qual è in realtà l'identità di questo partito, che a me per adesso, almeno nella classe dirigente attuale, mi sembra più un branco di iene unite solo nell'interesse di sopravvivere, di mantenere se stessi e non un gruppo coeso per costruire qualcosa di più grande, di migliore. In realtà mi sembra questa classe dirigente la fotocopia della società attuale un po', che è una società in cui prevale l'interesse personale. Io devo accumulare ricchezza il più possibile e mi unisco in gruppo con gli altri solo se ho interesse a farlo ecco è da questo, è dalla critica alla società attuale, alla società in cui viviamo secondo me che dovrebbe partire questo dibattito un dibattito ampio un dibattito che ci porti a costruire un'idea nuova di società una società che ponga al centro non il denaro, ma l'uomo, l'uomo che diventa un valore e non un mezzo per raggiungere un altro fine. Tutto questo naturalmente non può essere semplicemente fatto all'interno di un congresso dove io voto per un segretario, deve essere un percorso più ampio di discussione con eh, tempi lunghi. È per questo che io sono qui anche a chiedere a Pippo Civati, che per me è la persona che dovrebbe guidare questo partito nei prossimi anni, di iniziare un discorso, un dibattito per capire che società vogliamo noi per questo mondo, non solo per l'Italia ma per l'intero globo. Grazie.